Gianpaolo, la mia prima domanda è come è nata l'idea uh, di satisfiction? L'idea di satisfiction è nata dall'idea di ritrovare una coscienza critica, cioè in mezzo a critici letterari che molto spesso vanno a quelli che io chiamo marketing, cioè non si capisce mai qual è il confine tra il marketing e il marketing. Pensavo che valesse il concetto di applicare anche ai libri, che ormai sono in una spesa, perché un libro medio che esce in libreria a costi dei 16 ai 20 euro per cui soddisfatti rimborsati che da anni comunque fa riconoscere Satisfiction credo che sia una formula particolarmente anche innovativa ma soprattutto che serve al critico che collabora con noi a, a segnalarci a recensire dei libri che effettivamente vi siano piaciuti veramente al di là di ogni inciuccio, insomma per usare dei termini politici a noi vicini. Chiarissimo. Um, ti faccio subito un paio di domande arrivate da Simone Corami, sì. um, di cui la prima è, quale sarà il futuro in Italia degli ebook e degli audiolibri nei prossimi anni? Bah, io l'ho scritto proprio qualche settimana fa, mi hanno chiesto un'opinione sul sito della Zanichelli, cioè, io credo che in, uh, si può nominare Zanichelli. Assolutamente. <ride> Io credo che in tempi di ebook il futuro saranno i libri di pietra, cioè nel senso che secondo me bisognerebbe tornare, cioè con, più che con gli ebook, cioè il fatto di questa facilità della scrittura, il fatto che comunque oggi sia tutto scrittura, anche i social network, per esempio Facebook innestano strano cortocircuito, nel senso che si ha l'immediatezza della parola orale, come se tu incontrassi la persona al bar però poi rimane come la parola scritta per cui spesso si creano anche dei danni nel senso che magari tu vuoi scrivere una cosa ma certe sensazioni certe ecco i 140 caratteri di Twitter non ci ripermettono insomma anche gli status di Facebook per cui la mia provocazione era il fatto che bisognerebbe tornare a dare una, un peso alle parole cioè che le parole tornino a pesare ecco l'ebook molto spesso anche se ricordiamo che l'Italia è ancora l'1% del mercato Inevitabilmente comunque diventerà un futuro più o meno immediato, perché comunque di librerie se ne trovano sempre meno, per cui anche fisicamente comunque ormai molta gente ordina via internet il libro fisico. Sempre di più ehm, i lettori, per esempio dei quotidiani, sempre di più vanno nel, verso la lettura digitale. Se poi noi guardiamo agli Stati Uniti noi abbiamo sempre vent'anni di ritardo, ci sono quelli che chiamiamo i nativi digitali, ma non tanto perché siano nati, e poi la, la finisco, so, non tanto perché siano nati uh, con internet, ma più che altro perché negli Stati Uniti loro studiano sull'iPad, nel senso che i testi scolastici sono per la maggior parte ormai ebook. Uh, perché? Perché c'è la convenienza del fatto che eh, non vada ristampato l'intero libro per fare gli aggiornamenti. Per cui è molto più semplice aggiornare una app, ecco. Quindi credo che sempre più quindi saranno abituati. Però dall'altra parte mi dico: fra 50 anni a furia di leggere eh, sui testi scolastici sull'ebook, diranno no, non vedo l'ora di leggermi un libro di carta. Perché è come se oggi, sai, oggi ormai dicono che pare, devo leggere Dante però lo mettono uno zaino così, però non vedono l'oro di andare su internet o leggere i quotidiani online. Credo sarà la stessa cosa, mi tornerà. Prima o poi il libro comunque secondo me non scomparirà mai. Cioè. A meno che non ci sia ovviamente una, una cosa in più diversa, ancora, un'evoluzione ulteriore, no? In futuro. Tipo? Non lo so, non lo so, Purtro purtroppo cioè, non è neanche. Per me che vivo quest'epoca, non è neanche immaginabile presumo, però non è, è scontato, nel senso mia nonna non avrebbe mai immaginato per esempio di Book. No? Un, un libro che si legge su… No, non leggeva intanto, neanche. Per dire, <ride> per sì, dire, ecco sì. I nostri nonni non leggevano neanche, insomma c'è un bellissimo libro di Neil Postman che si chiama Divertirsi da morire è stato pubblicato per la prima volta negli Stati Uniti a fine anni 70 e in Italia da Longanesi nel 1982, è uscito in catalogo e adesso è ripubblicato da Marsiglio negli economici, credo che costi 9 euro, uno dei libri più straordinari che io abbia mai letto. Lui mette in contrapposizione un libro che è conosciutissimo, cioè 1984 di Orwell, e dall'altra parte un libro più geniale ma meno, meno conosciuto che è Il mondo nuovo di Addus Huxley, nel 1984 tutti sappiamo la storia ci sarà un grande fratello che ci controllerà ma mentre nel mondo nuovo siamo noi a guardare il grande fratello nel libro di Orwell lui immagina che saremo schiavi con le punizioni nel libro di Huxley che saremo schiavi dei piaceri nel libro di Orwell lui immagina che ci sarà la censura a non farci avere i libri mentre nel libro di Huxley che è stato scritto nel 1932 quindi non ieri lui immagina che ci saranno talmente tanti libri che uno alla fine si stuferà, quindi da dove inizio. Ecco, il pericolo è un po' quello per l'editoria, insomma, anche digitale. Cioè la troppa offerta rischia di eh, far diminuire la domanda. Un po' per tutto, insomma, è sempre tutto così. Cioè, Stiamo facendo un esempio che non si fa, però. No, chiaro. Um... Proseguo con la seconda domanda di Simone Corami che è come ripensare il modello dei magazine e dei settimanali? Meno generalisti? Web e carta insieme oppure soltanto web? Bah, diciamo che dipende, dipende sempre dai, dai, dai settimanali, dai magazine Insomma, vediamo che negli Stati Uniti, io guardo sempre gli Stati Uniti perché, non perché siano il mio modello culturale anzi, però siamo dei colonnist dell'America per cui dobbiamo comunque adeguarci nel senso che sarà così ecco, per esempio lì le riviste letterarie, parlo del mio campo tipo Granta o tipo McSweeney, lì sono molto considerate, sono di carta Cioè la versione cartacea è molto più eh, diciamo molto più adorata insomma poi basta pensare alla, al New York Times della domenica ci sono pagine e pagine dedicate alla letteratura o a qualsiasi tipo di argomento ecco diciamo che eh, però c'è una differenza cioè i nostri quotidiani cercano di rincorrere per esempio il New York Times però nel New York Times magari ci sono 122 pagine alla domenica, le potete trovare anche nelle edicole italiane versione versione del New York Times della domenica ecco mh, negli Stati Uniti il New York Times magari ti racconta la storia della cassaforte, però lo fa attraverso un, uno scrittore o uno studioso che ha passato tutta la vita a studiare solo cassaforti. Mentre in Italia, se noi guardiamo i supplementi culturali della domenica, c'è lo scrittore che parla di gelati il giorno prima, che il giorno dopo parla di moda, che poi parla di cinema, che poi parla di libri, che poi parla di politica. Ecco, secondo me questa la tutologia secondo me è destinata a far finire la, la carta stampata per cui ci sarà, un, ci sarà una sopravvivenza di chi si specializza in determinati campi insomma, non si può sapere tutto di tutti chiaramente di tutto più che altro Chiaro. per cui credo che per adesso soprattutto i settimanali poi dei settimanali che ormai la maggior parte, quelli più venduti senza affrontare quelli di gossip per cui non niente ho niente da dire ma mh, però diciamo quelli generalisti Uh, devono, credo che debbano smettere di essere generalistici, cioè, se noi guardiamo un esempio Vanity Ferra per fare un nome chi da due anni fa faceva un determinato numero di copie, adesso ne fa molto meno ma perché? perché comunque vogliono accontentare tutti e diventa tipo il buon pomeriggio con Barbara D'Urso sì. abbiamo già la televisione insomma. mi sembra che la carta stampata troppo spesso, compresi i quotidiani rincorra la televisione che è una sconfitta in partenza perché la televisione sarà sempre un passo più avanti rispetto alla carta stampata. Cioè la carta stampata è che dovrebbe dare un modello culturale a una nazione, non la televisione. Invece a tutti gli effetti la oggi mangiamo come in televisione, viviamo come in televisione, pensiamo come in televisione, guardiamo come in televisione, facciamo tutto come in televisione. Anche perché se tu noti eh, quasi nessuno dice ah ho letto che Fassino si è dimesso. No, ho sentito che Fassino si è dimesso. Cioè lo stesso, ah ma ho senti hai sentito che c'è cioè solo dice hai letto che... Per cui è la televisione che è detta comunque la realtà. Chiaro. Si dice spesso in Italia che um, gli italiani leggono pochissimo. No? Si tratta in realtà uh, di una media perché ci sono moltissimi lettori forti sì. che leggono moltissimo e poi c'è una grande moltitudine di persone che invece legge anche meno di due sì. libri all'anno. No? Sì. Um, in quale modo secondo te si può procedere um, a diffondere di più diciamo, no? la, la, la lettura come consuetudine? No? Ma il, il discorso è molto complesso in realtà, però parto subito da un dato di fatto che non è vero, cioè nel senso che noi queste statistiche che, eh, ci basiamo su che cosa? Sulla classifica di vendita, uh -huh. Ok, ma non esiste solo la vendita, ad esempio esistono anche le biblioteche che sono piene di gente, che non è che va solo lì a bivaccare, finito, finito il liceo, preparazione dell'università. Bisognerebbe sapere anche le statistiche di tantissima gente che prende libri in biblioteca. Non è proprio detto che ci siano solo i lettori che vanno a comprare, perché ci dettano sempre questa idea, però in base alle classifiche di vendita, cioè ormai è sempre tutto legato al commercio. Per quanto riguarda come incrementare la lettura, io penso, innanzitutto con più onestà da parte della critica letteraria, che gli intellettuali secondo me hanno un peso molto importante comunque nella formazione di una nazione, e gli intellettuali in Italia attualmente non ne vedo. E poi anche gli editori, insomma, gli editori fanno l'errore di andare incontro a, diciamo, i lettori più deboli, per cui pensano che il lettore più debole che legge un libro all'anno, secondo loro, che compra un libro all'anno, bisogna fare la distinzione tra comprare e leggere, pensano che il lettore che compra un libro all'anno, se gli dai una puttanata in più, ne comprerà due. Invece non è vero, bisogna coltivare di più i lettori forti, perché i lettori forti che leggono 30 libri all'anno, li puoi anche far leggere 60. Credo quindi che il mercato possa nascere dai lettori forti. Di conseguenza, se i lettori forti poi fanno diventare un romanzo di culto, di conseguenza arrivano anche gli autori cosiddetti deboli. c'è un po' che è il cane che si morde la coda, ma la soluzione, secondo me, c'è: basta avere un po' di coraggio. Chiaro. Um, sì, che poi è il discorso no, del, del best seller, che in realtà è di uh, che non è di spessore. No? Che è la starba sì, che vende. Richiamo i classici istantanei. Cioè, ci sono dei libri che anche la critica osanna, il capolavoro dell'anno, bla bla bla, dopo due mesi nessuno sa neanche chi sia. Cioè, per esempio, ci sono le fascette di Stephen King. Stephen King credo che sia lo scrittore al mondo che ha scritto questo: il capolavoro. Avrà scritto 400 fascette sui libri. Ho scritto il capolavoro del secolo. Insomma, per cui ci saranno 400 capolavori del secolo. Quindi c'è sempre, come diceva Piero Chiaro negli anni 70, i critici letterari diventeranno dei pubblicitari. Questo, secondo me, il lettore lo sente. Cioè, perché i supplementi letterari dei giornali? valgono sempre di meno nessuno ne più li legge si parla di tartufi gelati, cani e gatti perché comunque la critica letteraria non ha più alcun peso cioè non vale più niente e questa è veramente una disfatta perché comunque manca il coraggio al mondo dell'editoria e della letteratura che in realtà sarebbe il primo motore del mondo perché se non ha il coraggio uno scrittore o un intellettuale chi è che dovrebbe avere un coraggio? il commerciante con tutto il rispetto per il commerciante credo di no e penso anche che per affrontare la crisi economica bisogna partire ad affrontare quella culturale. Cioè il Rinascimento è nato perché c'erano dei mecenati che mettevano a disposizione degli artisti, dei capitali per fare dell'arte. Lo stesso penso adesso, e lì poi c'è stato il traino economico. Chiaro. Um, un altro aspetto di cui si parlava in questi giorni non... Um, relativamente alla lettura o ai libri, ma piuttosto relativamente a un fatto politico, era una, uno studio dello scorso anno che evidenziava il fatto che il 70% degli italiani non capiscono neanche il senso di un testo di, di media difficoltà. Sì, sì, l'ho letto e penso che sia un sondaggio molto ottimista. Davvero. <ride> sì, io credo di sì, ma uh, nel senso che proprio io, per esempio, una cosa che mi piacerebbe fare da anni è un corso di italiano a dispense, cioè perché continuano a procipinarci i corsi di, di tedesco a dispense, di inglese a dispense, di francese, ma parliamo di italiano la gente non sa l'italiano, usa l'italiano a sproposito, cioè, non solo non afferra il senso del, dei discorsi, ma anche gli stessi scrittori, gli stessi, non, non, sanno, non sanno che lingua parlano. Io ti posso fare mille esempi di non so. Quando tu incontri una persona e dici ah, che bella persona! In realtà non gli fai un complimento. Perché ad esempio persona viene da persona a persona che significa maschera in latino. Per cui dici ah, che bella maschera! capisci? Per cui non è un complimentone. Quando dici una persona educata, non è vero, perché educata viene da ex duco, che vuol dire portare fuori. Per cui in realtà se tu dici ah, c'è uno stronzo, sei la persona educata, perché se in quel momento lo stai pensando, tu porti fuori quello che pensi. Ma come questo, per esempio, la parola studiare. Viene da, sempre dal latino, a due eccezioni, studere, la prima eccezione significa in, interessarsi di, la seconda significa ingegnarsi di, oggi credo che prevalga la seconda, cioè io studio, mi prendo la laurea per andare al lavoro, prendo la per… Quindi, c'è cioè, molta confusione soprattutto proprio sulle parole, sull'uso delle parole, cioè, abbiamo perso il senso delle parole che è la lettura più affascinante che chiunque possa fare. Il dizionario insieme al catalogo dell'IKEA secondo me sono le letture più belle di ogni anno. Um. Questo, questo discorso si ricollega ovviamente anche alla questione eh, del livello dell'Italia nelle graduatorie per quanto riguarda la scuola, no? l'istruzione. Sì. Non credi che si debba cominciare da lì per portare avanti questo cambiamento? Ma guarda, io sono per la chiusura delle scuole, nel senso che sono con Giovanni Papini nel 1920 circa, aveva scritto un bellissimo pamphlet, che si chiamava Chiudiamo le scuole, in cui scriveva che l'unico testo di sincerità all'interno delle scuole è scritto sulla parete dei cessi. Ed effettivamente è vero, perché tutti noi che siamo stati studenti, quando andavi al cesso, dicevi, ah la prof di italiano è, oppure il professore italiano è uno stronzo. Ecco, quello lì era l'unico testo di sincerità nelle scuole. Cioè, forse è un discorso utopico, ma non credo che le scuole servano per il reggimentare standardizzare un pensiero unico, chi ha un pensiero unico continua a vivere eternamente giovane in un utolo materno che è appunto l'unità di pensiero. Quindi secondo me bisognerebbe capovolgere il discorso. Cioè la scuola non sempre coincide con quello che è la cultura, con quello che è la formazione. Anzi, io vedendo i risultati, guardandomi in giro, mh, vedo fior di laureati. Cioè, un... certo, chiaramente se, se sei un ingegnere, cioè comunque a scuola devi andare, perché non è che ti inventi un ponte. Se sei un medico qualcosa devi studiare, insomma, però da come studiano oggi io per i prossimi vent'anni un punto non attraverserò più e spero di non dover capitare sotto le mani, che, nei mani di un medico. Insomma. Ecco, sono abbastanza pessimista per quanto riguarda la scuola. Cioè, L'istituto della scuola avrebbe studiato veramente radicalmente. insomma, Mi avvicinerei più, anche se utopistico, dal punto di vista dei numeri, a quella che era l'accademia dell'antica Grecia. Cioè, comunque ecco, però chiaramente è impossibile perché siamo ormai milioni di persone. È una domandona, insomma, è difficile rispondere, insomma. Certo fa più la televisione che la scuola, insomma, a livello di educazione, insomma, per cui non lo so. Certo che comunque sia, adesso lontano dall'ironia dall sul 70%, che ripeto, per me è una percentuale ottimista, comunque ci fa capire come funziona la cosa. Ma infatti non a caso io farei una scheda elettorale. Dato che ho visto i tempi, dove prima sotto ci metterei un test di cultura generale, cioè nel senso l'angolo ottuso, che cos'è, con quattro caselle, so, il condizionale quanti tempi ha, quattro caselle di possibilità, così quattro prove. Dopodiché, se hai superato quelle quattro prove, il tuo voto sarà valido. Perché uno che non sa parlare, non sa capire, cosa vuoi che ti voti? Ecco, per il è il risultato di un popolo di ignoranti, è quello che vediamo adesso, cioè il non decisionismo. Chiarissimo, eh, il discorso sulla. Sono rizzata, però. No, sono affascinata, più che altro. Potrei, potrei stare qui ore. Mm. Però cerco di, di racchiudere in, in sì. poco tempo le ultime domande che ti volevo fare, ovvero ehm, il discorso sulla tv, però ricalca un po' il discorso sul cane che si morde la coda che facevamo prima, no? Su sì. offrire contenuti che possano essere consumati agevolmente, no? Ah, e... guarda, ti dirò: no, scusa se ti interrompo, mm, cioè, qualsiasi persona può fare un esperimento interessantissimo, che non costa niente, cioè si chiama Televisione, Ok. Per cui può fare una cosa, cioè, o può togliere l'audio, cioè, se tu togli l'audio la televisione ti rendi conto che è come la lavatrice, cioè, non c'è nessuna differenza, cioè che è un mezzo che è assolutamente sopravvalutato. Secondo esperimento, tu puoi togliere invece il video ed ascoltare solo quello che dicono, lo puoi usare come radio, ecco se lo usi come radio, la televisione capisci che dicono solo mamma mia di cazzate, cioè è difficile trovare un discorso intelligente, solo che l'interazione tra la televisione e l'ascolto la, che rende il mezzo diabolico, cioè diabolico perché comunque influisce sulle coscienze. Sai, per esempio, um, Jean Baudrillard, uno dei più grandi sociologi al mondo, diceva che stiamo combattendo una guerra invisibile, dove non si colonizzano più i territori, ma si colonizzano le coscienze, cioè gli Stati Uniti non invadono più... Um, la Germania, ma mettono sul mercato un so, nuovo canale della CNN che ti imposta tipo i colossali americani eh, della cinematografia che stanno ammazzando l'arte del cinema cioè con effetti speciali quella comunque è una guerra invisibile come la chiamo, guerra non ortodossa cioè ti impongono dei modelli attraverso un mezzo a cui è difficilissimo dire di no perché io spenta la conversazione con te vado a vedermi Barbara D'Urso cioè che qui si concetto perché comunque attrae tutti, cioè comunque quell'intrattenimento attrae tutto. Il problema è che dopo Barbara D'Urso c'è il Tg5. Il Tg5 inizia con la guerra in Iraq, 50.000 morti, strage in Pakistan, 20.000, eh, assassinata la vicina di casa, trovata sgozzata con l'embrione del bambino in bocca, eh, esce il nuovo film di Tom Cruise, arriva il Gabibbo, eh, viva lo sport, la Juve ha vinto, mascalzoni, ma la donna non paga buongiorno, buona serata e buona continuazione. Uno come minimo, con tutti i morti elencati, gli ammazzati, gli incidenti, i violentati, non dovrebbe dormire per quattro giorni. Invece, non ce ne frega un cazzo, cambiamo, c'è la pubblicità, questa notizia, lei ha compito. Invece cioè, è una sorta di ginnastica esistenziale. Cioè, noi continuiamo a essere in vasi di informazione e uno che non c'entra un cazzo con l'altra. Eh, se prendi per esempio studio aperto è uno ma senza andare nel trash ma qualsiasi telegiornale già il fatto di essere telegiornale è un'idiozia cioè perché non puoi raccogliere in mezz'ora 100 milioni di morti il cane azzoppato zoppato dal padrone che però è andato con la pecora eh, Carmen Russo che partorisce in diretta il feto trovato nel cassonetto Elker che si è tolto le mutande per strada il politico che si è dimesso e Berlusconi che ha vinto perché metti tutto sullo stesso piano poi soprattutto il finale. Buonasera e buona continuazione <ride> cioè, cioè, sei un cretino, cioè, siamo e noi te lo guardiamo. Buona, ma c'è un cazzo. Cioè, dove <ride> insonne per, so, per 14 anni. Ah cioè. Dio, scusami, Prego, scusami. So, <ride> Ho piacere farti ridere, però proprio è un dramma. No, lo so, ma stai parlando con una persona che non guarda la TV mai. Nel senso, eh, non la possedevo neanche prima la tv, quindi adesso è lei molto... che possiede te. Uh. No, no, per, per, per fortuna no. Eh, cioè, sono, mi, mi, mi vanto di, annoverar, di annoverarmi tra le persone che leggono, cioè, passano più tempo a leggere che a che guardare la tv. Quindi, no, io, so. cioè, dico, io leggo molto, però guardo anche molto la tv. Cioè, nel senso, per amore del cielo, io la guardo, la ascolto, la uso soprattutto per addormentarmi. Cioè, per esempio, io ho finito, non so, magari le 11 così, dico, beh, non so, mi metto su Bruno Vespa, sono lì a parlare, i politici, o anche le trasmissioni, io non seguo il calcio, non me ne frega niente. Però, per esempio, quando ci sono quelle trasmissioni, sai, cioè su quelle reti locali, dove magari gioca anche la nazionale, c'è cioè la nazionale che c'è sulla Rai, e poi ci sono le reti locali dove sono i commentatori di quelli che guardano la televisione, di guardano la partita, che è idiota, cioè, nel senso, perché... Cioè, chi è che li segue? Pure evidentemente c'è sono pers persone che li segue anche perché cosa c'è di più passivo che vedere giocare? Niente, Chiara, certo. E invece, loro l'hanno inventato perché più passivo di vedere giocare c'è cioè ascoltare chi vede uno che gioca, capisci il concetto? Però ecco, io mi metto lì, per esempio, soprattutto in clima mondiale, europei, comunque cose del genere, ascolto quelli lì. E mi metto in pace con il mondo perché dico, vabbè, sostanzialmente se questi qua sono impegnati in queste cazzate, Lì Ronaldo che ha tirato un palo, quell'altro lì, Murigno, cioè dico, wow, sostanzialmente il mondo va avanti, insomma. O anche Bruno Vespa, Bruno Vespa, il plastico, cioè così, <ride> penso, mi, cioè, mi fa addormentare, insomma, per cui lo, ah, mi giro yeah. dall'altra parte e ascolto, mi dico, vabbè, finché sono tutte queste cazzate, vabbè. Senti, ultima domanda, poi ti, ti lascio andare. Sì, ma faccio ti... poco inizio senza studio aperto. Sì. <ride> <ride> Oddio, Anche perché studio aperto, per esempio, ci sono degli studi, adesso io sto mettendo sul su, su... per esempio, bisognerebbe studiare studio aperto, perché studio aperto parte sempre con una tragediona magari può scoppiare anche la bomba atomica però loro trovano lo zoppo cieco che è caduto dentro un tombino per cui aprono con quello se c'è una sgozzata o comunque una violentata, una stuprata, una stupro di massa per loro il secondo il terzo c'è sempre il tempo che ci sia il sole, che ci sia la neve, non c'è più che bella giornata, no. caldo porco oppure il freddo siberiano Dopodiché attaccano con gli animali il cagnolino abbandonato, quello zoppato. Il cane rucchi. Che, che, il proprietario era morto vent'anni fa, stava sempre in chiesa. Poi Tette e culi, ecco. Questo è quindi otto cioè, e lì si, si aprono, le, cioè, giustificano la loro esistenza. Sì. Oh. <ride> allora ti devo fare due domande per chiudere: la prima è, eh, quanti libri leggi in un anno? Allora, non ho la minima idea, al secondo, no, non lo so, ne leggo tanti però, ne le leggo tanti, insomma, quelli che poi mi piacciono, ehm... diciamo che tra io seguo tutte, quasi tutte le uscite delle case editrici, meno male il mio lavoro, che sono tantissime, probabilmente che mi capitano sotto gli occhi 400 libri al mese, ne leggerò 30. Di questi 30 me ne piacciono forse 4, ma proprio se sono generoso, insomma, per cui 4 moltiplicato per 12 fa 64 libri all'anno che possono piacermi, ma sono già stato generoso, che c'è differenza comunque, c'è la libertà poi di leggere, cioè, certi libri li leggo dopo 5 pagine per no, li lascio lì. Insomma, non so darti un numero, ok? Quindi non hai da il discorso della sacralità della, del finire il libro prima di No, ho lasciato mantenere i libri che mi piacciono non a caso sono circondato da esattamente credo 18.500 titoli a settembre siamo in febbraio, insomma, saranno 19.000 chiaro ultima domanda, qual è la tua dieta mediatica? scusa? qual è la tua dieta mediatica? insomma come dove ti informi? beh informo innanzitutto sui giornali sul giornale su al mattino, insomma. poi vabbè, dieta mediatica, cioè ormai più che altro bisognerebbe dire dove non informarsi, perché ormai uno si informa ovunque, come quando ti dicono ah, il famoso quarto d'ora di celebrità. Secondo me, il famoso quarto d'ora di celebrità sarà un quarto d'ora di anonimato, cioè quando nessuno saprà niente, allora avrà ottenuto lo scopo del successo. Comunque, no, per venire al discorso, mi informo, approfondisco sui quotidiani. Poi uso molto la rete, chiaramente, Twitter lo trovo un bel mezzo, soprattutto se segui i giornali, diciamo che anche perché si dicono le strafalcionate incredibili, insomma. E, però per approfondire io mi informo ancora sui giornali. Cioè. La televisione, è chiaramente, è quella più immediata, insomma. Però la, la, la, di solito a me piace Criminal Minds, Foxcrime, cioè non è che segua molto, appunto i telegiornali sono una ginnastica esistenziale che lascio fare agli altri, non ho la sacralità del TG1, la domenica, proprio come mezzogiorno. Cioè. Chiarissimo. Gian Paolo, io ti ringrazio veramente moltissimo per il tuo tempo Grazie. e per la disponibilità. Eh, di Grazie a poi, figurati.